Ciao a tutti ragazzi, io sono Di e lei è Trilla. E siamo due membri del gruppo di amici che si trova qua su YouTube di nome Giandopafrados. Eh, io sono quello che registra i video e eh, che si occupa della gestione del canale sono quello eh, esperto in giochi come Minecraft e sono quello un po' più avanti in tutti i giochi mobile che giochiamo insieme. E eh, sono anche quello bravo nel PvP di Fortnite. Oh, mi piace costruire su Minecraft e ho imparato da eh, Marce, uno youtuber che è molto famoso qui in Italia, ha più di un milione di iscritti quindi chi segue Minecraft molto probabilmente lo conosce, mentre lei è Trilla ed è la nostra cameraman nel caso dovessimo fare i videoblog eh, ed è quella che si occupa più della parte editing, copertine, design eccetera. Eh, quello che vedete adesso è un server di nostra creazione che però verrà presentato nel terzo video che uscirà su questo canale Quindi non perdetevelo, lasciate un, un bel mi piace se il video vi dovesse piacere e attivate la campanellina E iscrivetevi al canale, questo credo di averlo già detto ma mai eh, fa male ripeterlo Questo ci aiuterebbe molto a crescere e al raggiungimento di certi traguardi abbiamo in mente degli speciali molto carini quindi, se non vedete fin da subito certe cose, come per esempio la faccia, ehm, un certo tipo di video, eccetera, è per questo motivo. Comunque, ehm, siamo quindi in questo server di nostra creazione e voglio un po' presentarcivi quello che è il nostro programma. Lo metto qua nella nebbia, nella foschia. Ok, allora... È una presenza inquietante. Comunque, oggi con noi non ci sono i nostri amici De Big Paolo che non sappiamo ancora con certezza se ce ne saranno altri. Quindi non vi diciamo nomi perché altrimenti, e ci siamo soltanto io e Trilla. Eh, comunque, quello che abbiamo pianificato per questo, per questa, per questo canale è eh, per ora sono pochi, sono pochi video, due settimane ma soltanto perché siamo all'inizio già con il raggiungimento dei 50 iscritti quindi capendo che comunque eh, il, no il nostro canale è supportato da quasi 100 persone e quasi 100 persone fidatevi non sono poche poi se mai doveste aprire un canale youtube e, e cominciaste dagli inizi lo capirete noi abbiamo già esperienze con Youtube Infatti io avevo un canale da poco più di 50 iscritti proprio eh, Di nome di V, come il mio personaggino Che si scrive così eh, Ma tutti lo sbagliano E eh, eh, ehm, lei un canale di, di nome Trilla Che aveva una quarantina di iscritti anche lei E eh, portava video su videogiochi mobile Come me del resto Io portavo Among Us e lei Brawl Stars Era il 2020 Quindi capite c'erano quelli giochi che andavano di moda Uh, comunque, adesso siamo qua su Minecraft e uh, le serie che vogliamo portare per ora sono due quella su questo server che poi come ho già detto vi verrà introdotta nel terzo video e un'alternanza tra video, una volta PvP, Bedwars, Hypixel, queste cose qua e una volta altre serie come per esempio lei voleva portare Fortnite perché è l'unico gioco in cui è veramente brava e questo glielo devo riconoscere ma gli sono gli insegnamenti del maestro, modestamente niente, si scherza, comunque eh, è l'unico gioco in cui se la cava Veramente tanto ed è abbastanza forte e ehm, altri giochi mobile. Lei proponeva Brawl Stars perché anche lì è brava. È abbastanza forte e eh, io proponevo Clash of Clans. Per... Eh, niente, questo video era molto breve: era un video di introduzione. Adesso cominciamo subito a registrare il secondo perché li registriamo i primi tre almeno insieme. E devo mettere in carica anche il sto PC Ma malissimo, aiuto, sto laggando, sto laggando Perfetto, uh, devo mettere in carica il telefono Soltanto che non so come fare perché eh, poi dopo tu non ti senti Cioè non, non ti si sente a te, quindi Vabbè, uh, questo sarà un problema che risolveremo noi Quindi se vedete questo video, problema risolto Comunque, eh, noi ci salutiamo, lasciate un mi piace eh, per il supporto a questo primissimo video eh, Iscrivetevi al canale perché come vi ho detto il raggiungimento dei 50 iscritti ci saranno più video Ma non sarà l'unico dei vari speciali per uh, vari traguardi Infatti ce ne sarà uno ai 100, ai 500, ai 1000, ai 10.000, ai 5.000, ai 50.000, ai 100.000 Eh vabbè, eh... E la proiezione verso il futuro comunque noi quindi vi salutiamo eh, speriamo che questo video vi sia piaciuto il prossimo dovrebbe uscire magari domani o domani l'altro non lo sappiamo tematica, non so già che il prossimo video sarà tematica presentazioni giusto eh, il prossimo video allora credo che l'ultimo che registreremo il quarto sarà quello della presentazione dei nostri altri amici soltanto che uscirà per secondo e Ma quindi che... Vi spoilereremo un po' di cose Cioè vi stiamo spoilerando un po' di cose Però non usciranno subito Quando li registriamo perché eh, Trilla deve ancora eh, Fare banner eh, Per il canale eh, Copertine, foto eccetera Quindi prepara intanto Ti ho mandato i disegni no Quindi noi per la terza volta Vi salutiamo qui E niente adesso Il problema sarà editare questo video Ciao